Che ha? Ciao ragazzi, sono qui per pronta per le domande, vai. Ascolta, perché hai scelto questo percorso e perché proprio Wengo? Questo percorso mi ha rubato nella vita, come tutte le cose. Ci sono cascata dentro come obelix da bambina, iniziando a leggere le carte da autodidatta. Mia sorella era già adolescente all'epoca e ho iniziato a leggerla a lei, alle sue amiche, e ho iniziato a indovinare praticamente tutto, la voce si è sparsa. Io non avevo più vita, eh, però la cosa è, mi piaceva, mi piaceva fare questo. Verso i 18 anni ho iniziato a fare i primi corsi, i primi percorsi per ampliare la mia conoscenza nel settore esoterico. Wengo è capitato, anche quello, scoperto da mia sorella che aveva fatto domanda per diventare un consulente, ma di arredamento. E lì gli hanno risposto che in quel momento stavano cercando dei cartomanti. Quindi lei ha gelato la domanda mai e mi ha detto vai che tu sei veramente bravo a leggere le carte. E lì ho capito che quello era, era la mia strada, era la mia vita. Quale metodo preferisci per i tuoi consulti? Allora, metodo, eh, io direi che preferisco la chat se intendi questo, perché è velocissima e soprattutto perché um, al cliente rimane tutto scritto. E se intendi il metodo di lettura, beh, la croce celtica, no? È veloce e si vede tutto quanto, 5 carte. Oh. Qual è l'aspetto più complesso di questo tuo percorso di vita? Perché è complesso? Io <ride> Ok, passiamo alla prossima. Qual è il tuo segno Cale e in che cosa ti identifichi nel suo profilo? Eh, sono Gemelli. Sono vivace, gioiosa, brillante e un po' velenosa a volte. Nei momenti difficili, cosa ti aiuta ad andare avanti? Oh, l'ottimismo l'ottimismo che è parte di me. Questo ottimismo che mi è stato trasmesso da mio padre, che mi fa vedere il bicchiere sempre tremendamente pieno. Quell'aggettivo ti descrive meglio? Spumeggiante. Oh! Da bambina cosa avresti voluto fare da grande? Ah, tante di quelle cose, tra cui Maestro G. Oh. <ride> La paura di sbagliare, cosa ti ha impedito di compiere? Ah, uh, il mio problema è che io non ho paura. È questa. Um... È una cosa non facile, non è una virtù, ma tante volte questo mio non aver paura, ma piuttosto voler affrontare le situazioni della vita, i problemi di petto, mi ha causato qualche guaio. Mm, ma io sono gemelli, sono un gatto e cado sempre in piedi. Hai mai pensato di lasciare tutto e cambiare vita? L'ho già fatto. E sono qua. Raccontaci un aneddoto curioso legato al tuo lavoro. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, potrei stare qui tutto il giorno. È difficile scegliere fra tutto quello che è capitato nella mia vita, ma c'è un aneddoto che mi piace spesso raccontare, eh, anche perché siamo in elezioni politiche di conseguenza. Si tratta proprio di un politico di cui non farò il nome. Io avevo in circa 20 anni ed ero in Umbria in AgroTurismo, ci siamo messi a leggere le carte fra amici, a un'amica continuavano a uscire sempre le solite carte e allora io l'ho fermata e guarda che a te succede questo, questo, questo. Lì hanno capito che leggevo le carte, si sono messi in fila per farsi leggere le carte da me. Mi arriva un nonnino sugli 80 anni e mi fa mi leggi le carte anche a me. Eh, come no. Mi schia le carte, gli dico fai taglio con la mano sinistra e fammi la domanda questo mentre taglia, io voglio sapere se ci leviamo dalle scatole, tizio, non posso dire il nome, <ride> all'epoca diciamo che era al suo esordio politico, dava fastidio a molti, ma non era ancora entrato dentro la politica, uh, io ho visto tutto, ho visto in una stesa tutto quanto di questo notissimo politico um, mi ricordo che ho visto la sua vittoria alle elezioni, ho visto tutto quello che avrebbe combinato in Italia, tutti i suoi pasticci. Insomma, io ho visto vent'anni di politica e mi ricordo che continuavo a girare le carte e cioè, dicevo, guarda, qui, qui c'è qualcuno che arriva e lo ferma e no, non ce la fa. E giravo le carte. No, ah, ma ne arriva un altro. Anche questo. Non ce la fa. Insomma, c'era il tavolo pieno di carte e sto nonnino mi fa. Ma allora, ce lo leviamo dalle scatole, sì o no? Questo rimarrà finché non diventa vecchio decreto. muore, però se <ride> lo È ancora così, è ancora così. Ancora Ascolta, così. se la tua storia eh, con Wengo fosse un film, quale sarebbe il titolo? Uh, Stellari? Eh? <ride> um, sì, perché tante volte è una guerra, ma non una guerra con chi ti chiede di leggere le carte. La guerra è con te stesso. È con te stesso perché tante volte devi discernere da tutto. Concentrarti e donarti totalmente alla persona che hai di fronte a te. E oltre che donarti, devi riuscire a trovare quell'empatia perenne di capire esattamente chi è davanti e cosa sta provando. E in certi momenti la guerra diventa veramente interiore. Sì. Grazie, Rachia. Grazie a voi.